Trombono, chitarro, tam tamo, harpo, saxofono, drumo, organo. Tubio, clarinetto, violono, fluto, tamburo, piano, trompeto, Silofono Sacchalmo Contrabasso ACCORDIONO Violoncello Mandolino